ciao bambini la primavera si avvicina gli alberi si coprono di boccioli disegniamo insieme il ramo fiorito per questo progetto ci servono un foglio da disegno del caffè forte qualche fragola un po di farina e una cannuccia prepariamo i colori versiamo tre cucchiaini di caffè in una ciotolina poi aggiungiamo qualche pizzico di farina giusto per rendere il colore un po più denso schiacciamo una fragola e ne filtriamo il succo anche qui aggiungiamo un po di farina disegniamo un ramo versiamo una goccia di caffè sul foglio poi mettiamoci molto bassi aiutandoci con la cannuccia soffiamo e facciamo correre la gocciolina qua e là disegnando i rametti per creare le parti grosse del ramo con delle linee lunghe dobbiamo soffiare piano per creare i rametti laterali invece dobbiamo usare un soffio forte e deciso adesso è il turno del succo di fragola usando la punta di un dito come pennello facciamo sbocciare tantissimi fiori sul nostro ramo mentre il nostro lavoro si asciuga vi do alcuni consigli usate del caffè forte perché sia più scuro al posto delle fragole potete usare rappe rosse, colorante alimentare oppure tempere, acquerelli, pastelli o pennarelli. Il nostro ramo fiorito è pronto ed è subito primavera.